Carissimi amici, benvenuti all'intervista, perlomeno il titolo dovrà essere presentato in modo serio, Cultura Web TV, l'intervista Giulia Luz, che potete vedere a qui tutti. accanto a me. La casa discografica eh, editrice che vogliamo è pubblicizzare è la Music Force, che ha prodotto l'ultimo CD di Giulia. Al di là delle cose serie, Giulia, cosa hai fatto oggi? Allora, a stamattina sono andata al lavoro perché io in realtà faccio un altro mestiere per campare banalmente e che però è comunque artistico perché è organizzazione di eventi quindi comunque sempre, sempre, di, insomma, sempre di arte si parla anche se in una maniera differente e solo che stamattina quando mi sono svegliata mi, ha, mi hanno suonato alla porta perché avevo messo male la macchina e dovevano passare l'asfalto quindi cioè, tipo, è partita malissimo la mattinata. Vabbè non c'è. Per di cui per. sono cioè, una cosa brutta, quindi sono andata a corsa praticamente a spostare la macchina e poi sono andata al lavoro. Eh, però ho pensato che mi dovevo prendere un cornetto per riprendermi da questa cosa, quindi sono passata al bar mi sono presa il cornetto e sono andata a prendere il caffè in ufficio. E sei arrivata tardi. Chiaramente, un quarto d'ora più eh, tardi. Il cucino al eh. cornetto. Eh, eh, vabbè, su. ci poteva stare. Quell cioè. Quella è tappa fissa. Cioè, hai presente il lunedì, proprio quello che non deve succedere il lunedì mattina, è successo tutto stamattina, praticamente. Senti, ma come ti è venuto in mente di cantare? Allora, io dico sempre che è un po' colpa di mia madre, eh? Perché, cioè, mia madre praticamente... A parte che mia madre è una di quelle persone che non è intonatissima, però... Cioè, sia mia madre che mio padre non sono molto intonati però pensano di avere una bellissima voce quindi cantano, sempre cioè, io passavo, penso tutta la mia infanzia sentire uno che cantava poi mio padre aveva dei gusti musicali meravigliosi i cugini di campagna mm. i nuovi angeli, gli alunni del sole cioè, quindi proprio non so, pietre miliardi della, della musica italiana e mia madre, vabbè, invece è molto più pop e quindi aveva, dei grandi cantautori comunque cantavano sempre quindi prima o poi, insomma, anch'io dovevo eh. dovevo uscire dovevo far uscire qualche nota tu seguivi più i gusti di tuo padre o più di quelli di tua madre? cantavano cose simili, no? eh, questa... Que eh, questa è una grande, questo è un grande dubbio eh, perché... Cioè, mio padre c'ha anche tutta una parte: mio padre che è Emiliano, c'ha anche tutta la parte lo zoccolo duro Emiliano, tipo Ligabue, e i nomadi che a me piacciono molto. Mia madre c'ha tutto il trash invece. Quindi, cioè, Vabbè, anche però lì questo è... martellamento continuo ha prodotto qualcosa di positivo. Perché poi la Eh si per si forza! A perché ad un certo punto, secondo me, mi sono stufata di sentire campane che suonavano. Allora ho iniziato a cantare anch'io che vabbè ero un pochino meno campana di loro, però all'inizio, anche io prima di studiare, avevo una bella, una bella canna, come si suol dire. Ma è vero che ho iniziato al liceo? Sì, sì, sì, ho iniziato al liceo con il coro, cioè proprio, sai, il film americano, cioè, tipo, la cantante che va al coro, fa finta che non gli piace, no, vabbè, non so se è cosa per me, poi si appassiona, cioè proprio ho fatto una cosa da manuale. Cioè? Cioè, un giorno eh, stavo con il mio migliore amico e dicevamo: Che cosa andiamo? Dobbiamo fare un, un corso extracurriculare. Che corso andiamo a fare? Abbiamo visto: c'era teatro, però c'era tanta gente. C'era informatica, però non ci andava di stare seduti. A un certo punto c'era coro, eravamo in due, abbiamo detto vabbè andiamo a vedere che cosa è questa cosa. E sono entrata, eh, che era il primo anno di liceo e praticamente sono uscita che stavo all'università, <ride> quindi cioè, sono stati anni e anni praticamente. Quindi mi segno al coro perché non si fa seduti. Sì esatto, Se Cioè, l'idea era questa, <ride> cioè, nel senso <ride> sì. non ci sta davanti a uno schermo. Guadagno crediti, quindi comunque, eh, cioè, nel senso, un aiuto per la promozione, allora il coro è andata. Dici poi non è così complicato. P poi tra me, lui, tra me e lui, quello che cantava era lui, mica eh. io. Poi eh. lui adesso sta in convento e si sta facendo prete, quindi ha preso proprio un'altra... Vabbè, il coro, <ride> continua il coro, insomma. Sì, esatto, continua esatto, continua. Esatto. Ma io esatto, qui ho una continua. cosa qui che mi è arrivata, è arrivata sì? qui in <ride> sì. eh. Giulia Luz. <ride> posso controbattere eh, eh certo anch'io ho una cosa qua ah, no, anche tu ma dai <ride> Guarda, ma Me poi c'è un logo a parte il logo che potete vedere sopra in sovraimpressione la music force e questa casa editrice andate a vedere il sito musicforce.it e ci sono eh, otto brani vedo insomma dai titoli che ho sentito più volte in questi giorni mentre eh, passavo il tempo qui nello studio ho detto sentiamo che ogni tanto arrivano le cose mm -hmm. io ti dirò che mi sono sempre fermato quelle 3-4 volte che ho rimesso il cd nel tempo eh, mi sono fermato sempre su oggi mi chiamo Giulia perché orecchiabile e mi sono sì. sentito bene adesso purtroppo per motivi di diritto d'autore e a me questa cosa piace poco perché anche se mh, la casa editrice e il, il diritto d'autore chiaramente per l'opera dell'ingegno è tutelato eccetera e la casa editrice è Svizzera cioè l'agenzia mm, la, di sì. collecting sì. Diciamo, è Svizzera però eh, essendoci un bollino SIAE la SIAE poi alla fine pretende capito? <ride> quindi certo. ecco, quindi magari più là riusciremo anche a mettere Comunque ci sono dei video su YouTube, anche questa canzone, io l'ho ritrovata anche su YouTube. Sì, anzi in realtà su, sul sito che dicevi prima di Music Force. Eh? Il buon Alessandro, che imparerete a conoscere piano piano, ha fatto una meravigliosa pagina eh, su di me. Dove ci sono YouTube, Amazon, cioè tipo ovunque mi volete ascoltare sarà il vostro peggiore incubo. Su quella pagina di Music Force trovate tutto praticamente. E, e infatti, anche lì ho trovato il video di YouTube, carino, con diverse protagoniste. Insomma, sì, ci sono diverse donne sì. in quel video, molto carino. Sì era organizzata quella cosa o è stata improvvisata? Nì, nel senso che era, era organizzata perché un minimo comunque dovevo Insomma, avevo, avevo quest'idea che avevamo poi elaborato insieme a, ad Alessandro e non so se infatti notate qualcosa, vedete il video lo sfondo ricorda qualcosa che abbiamo girato qua sì. E, sì. ed effettivamente è stato un po' organizzato perché comunque ci dovevamo mettere d'accordo e dall'altra parte invece eh, tutte le persone che c'erano sono anche mie grandi amiche quindi è stato quasi un po' un ritrovarsi due saluti, un biscotto una lanciata, ciao come stai tutto bene senti così quindi è stato quasi più una festa a un certo punto che, che un diciamo un, un vero e proprio set ma lo sai una cosa strana no io leggevo un po la tua biografia artistica interessante che eh, dopo gli studi Giulia Luz inizia ad affacciarsi sulla scena artistica romana proponendo i propri pezzi presso diversi teatri off tra cui Teatro lo Spazio. E se tu sei stata, ma in che anni sei stata al Teatro lo Spazio? Allora, io al Teatro lo Spazio ci ho fatto diverse cose, e ci sono stata, diciamo, maggiormente tra il 2011 e il 2014. Ma noi ci siamo stati prima, noi organizzavamo eh. eventi lì. Prezza. Il, ah, mercoledì. Sì, il mercoledì, eh, sì. eh, però c'era sempre, oddio, non mi ricordo come si chiamava, il direttore Francesco. Eh, ho perso i nomi, sì, eh, Francesco, eh, sì, Francesco vabbè, comunque, e l'altro. Sì, era era sempre due. lui, erano era era loro due, sì. sì, sì. Eh, no, è stato carino perché un teatro minimalista molto essenziale, crudo. E sai, però... sai cosa mi è piaciuto a me di quel teatro? Noi abbiamo fatto uno diciamo, dei lavori di cui io vado più fiera e che prima o poi vorrei riprendere, perché secondo me quando l'ho presentato era ancora un po' immaturo, eh, anche a livello di drammaturgia. Era uno spettacolo che avevamo fatto praticamente diciamo, unendo un testo teatrale con le musiche di Lucio Dalla, Bellissimo. riarrangiate e suonate da un artista polistrumentista. E il teatro lo spazio mi è piaciuto tantissimo perché noi lo spettacolo l'abbiamo poi creato intorno a tutto il teatro, sì. quindi la, gli spettatori erano praticamente quasi potevano girare le sedie perché avveniva tutto intorno e, e quello a me è piaciuto tantissimo del teatro lo spazio, il fatto che tu non è che avevi il palco e la platea, però avevi una serie di spazi appunto, come dice il nome, dove sviluppare la drammaturgia. E poi ci sono anche il teatro dell'orologio, il teatro Manatta e contemporaneamente, anzi hai anche ricoperto ruoli secondari in piastre teatrali, insomma hai fatto ti piace. Sì, eh? sì, sì, Beh. poi io sono stata anche dietro le quinte, no? ho iniziato... da lì è nata la mia passione, poi l'altra grande passione che è l'organizzazione di eventi, perché ho iniziato a fare l'assistente alla regia, quindi da lì tutta l'organizzazione mi ha conquistato, ecco. Quanto ti ha preso questa cosa? Cioè, Ti piace tanto? Sì, tantissimo cioè, proprio a, a me per, cioè, il fatto di organizzare penso che sia una delle cose che mi piace di più poi in quel contesto organizzare all'interno dei teatri, organizzare le prove orga cioè, anche il rapporto con gli attori poi in, in, più avanti l'ho fatto anche sul set è comunque qualcosa che mi gratifica tantissimo Senti, intanto, mentre voglio mostrare di nuovo la copertina qui cambio canale che la sento un po' in sintonia con quello che è eh, il nostro pensiero, la nostra mission qui a Cultura Web TV. Ottimo. Questo è il tuo primo lavoro? Sì, questo è il mio primo lavoro da solista, infatti si sente nella mia voce un sacco di paura, secondo me. <ride> e allora diciamolo, Allora qui c'è il bollino SIAE, potete vedere, insomma, eh, Giulia Luz, cambio canale. Edizioni Music Force Musicforce.it Perché cambio canale? Cioè, che... Che Allora, eh, eh, vuoi la storia strappalacchime o vuoi la, la pura verità? Perché... È quando una donna si taglia i capelli che cambia vita. Fatto... Capito? Cioè queste ah, cose que, qua, que... Tipo, così, ah, è stato così... un momento ah, no. difficile. Cioè, io la, allora, cosa... oh. la, la pura verità è che il titolo me l'ha proposto Alessandro. Eh, il produttore appunto di music force mi ha detto io avevo in mente per te questa canzone si sì, chiamava cambio canale io quando diciamo caso vuole che in quel periodo io stavo attraversando un momento di cambiamento importante perché avevo scoperto di avere una malattia agli occhi quindi insomma ho dovuto rivedere un po' delle abitudini anche proprio come schermi anche sul lavoro e quindi a un certo punto il fatto che questo brano sia arrivato e eh, insieme il titolo chiaramente proprio in questo momento diciamo mi ha fatto effettivamente capire il valore del cambiare canale cioè che magari io stavo vedendo una determinata cosa in un modo poi attraverso la musica sono riuscita a cambiare canale però l'input è stato di alessandro senti però al di là del brano che magari è stato anche proposto no? dalla casa editrice Leggo che tu hai scritto diversi brani inediti, cioè li hai curati sì, tu i testi? Sì, li, li, li ho curati sempre insieme al supporto di Alessandro e di Andy Micarelli, che è l'arrangiatore perché comunque eh, io sono fermamente convinta che in qualsiasi cosa uno faccia una cosa è fondamentale che è la competenza e io affacciandomi appunto per la prima volta in questo, eh, in questo in questo mare poi che è la discografia ma anche diciamo i pezzi da solista eh, sono stata ho voluto dare del mio ma sono stata supportata da due persone che comunque lavorano in questo campo da tantissimi anni cioè... eh sì perché comunque la competenza per me è fondamentale quindi Insomma, avere il loro supporto è stato... Insomma, non, non ci sarei riuscita da sola, sicuramente. Beh, tra tutti i brani dell'album, qual è quello che rispecchia di più te stessa, insomma? O sono tutti biografici? <ride> allora, guarda, io non so se tu l'hai sentito, ma io penso che, qui a parte, vabbè, cambio canale, sicuramente parla di me di una parte... Profonda, Io credo che quello che mi rappresenta di più è sale addosso, perché sale addosso, non so se l'hai sentito, sì, ma sì. è praticamente la, sai il tormentone estivo che tu odi quando senti alla radio, cioè quello sono io praticamente, <ride> cioè io cioè, sono praticamente quello, infatti tutti… Eh, adesso noi possiamo essere un pochino più sciolti ma magari le altre testate mi dicono qual è il brano che ti rappresenta di più io a volte mi vergogno perché penso che è la canzone più corta quella che comunque sembra il tormentone estivo, ma in realtà è quella che secondo me mi rispecchia di più quindi perché è frizzante, è divertente, fa ridere è, quindi mi, me la sento più mia e cosa avete in programma adesso? visto che comunque con le riaperture delle regioni la possibilità, diciamo, di potersi esibire, è cambiato qualcosa, cioè... Allora, guarda, sai che non lo so, progetto. perché è proprio di, di oggi che, diciamo, si iniziano un po' a Realmente. riaprire determinate questioni, quindi no, no, non ho ancora capito dal punto di vista dei live eh, come, come funziona la cosa, sicuramente... È il mio programma fare dei live perché io poi parto dalla musica dal teatro, cioè il teatro più live di così non si può, quindi è, è me, per me il concetto di spettacolo live è fondamentale. E, detto questo, diciamo che in, immediatamente penso che uno dei prossimi progetti sarà produrre i nuovi videoclip estivi. Quindi per, su questo e ci manderai diciamo, qualcosa. Ah, beh, certo, ma io penso qui. che poi uno sarà di sale addosso, quindi da, insomma, per come te ne ho parlato, diventerà un videoclip praticamente che J-Ax cioè, nel senso, come per, a livello eh. proprio di, di sì. crescitudine, bastami il termine. Io ti faccio tantissimi auguri. Intanto, voglio ricordarvi, insomma, Giulia Luz, cambio canale, edizione Music Force. E cercate intanto il brano tanto per un assaggino, visto che c'è integrale tutto il brano. Oggi mi chiamo Giulia, lo trovate su YouTube. E da lì... poi a me trovate anche su, <coughs> su Facebook, su Instagram. Basta che cercate Giulia Luz e ci sono tutti i miei profili dove vi potrò stalkerare e aggiornare con le varie novità, i videoclip che usciranno, eventuali live. Bellissimo, l'invito è anche quello di iscrivervi al canale YouTube dove posizioniamo tutti i video delle registrazioni o delle live che facciamo e così da poter seguire anche Giulia perché speriamo poi di averla con noi anche in diretta venerdì o sabato e magari ah, ma sentire anche la sua voce. Ah, quello volentieri, così eh? la scienza dice niente, Sì. tanto uno canta a cappella. Quindi... Capito, magari sabato sera se vuoi, se sei più libera, perché il venerdì mattina credo che tu lavori. Eh sì, il sabato sera potrebbe, potrebbe essere una buona idea. Dai, è una, una rubrica simpatica, la mucca pazza, accade di tutto. E <ride> ti aspettiamo lì sabato alle 22, poi ci confermerai così magari ci organizziamo qualcosa prima per sabato. Ok, va bene. Noi ti ringraziamo eh, non so se tantissimo. questo o quello dopo, però uno Pronto. di questi sicuramente sì. Va bene. Dai. Tantissimi auguri per la tua carriera artistica. Un abbraccio grandissimo. Grazie mille, Gian, grazie di avermi ospitato e grazie a tutti quanti, chiaramente. Buonasera, arrivederci. Grazie, grazie a, tutti. a te, ciao.